La notizia di oggi si lega al video di mercoledì scorso in cui parlavo di scam però di un scam leggermente diverso Questa notizia è uscita sul sito The Verge e parla di hacker che rubano le spunte blu per esempio le spunte blu che si trovano negli account Twitter Cosa ci faranno mai gli hacker con degli account tarocchi ma che comunque sono verificati? Bene, li vendono nel mercato nero C'è tutto un mercato nero di compravendite di account verificati che vengono utilizzati dai compratori per fare delle truffe. Quindi questa notizia che su questo sito è raccontata a mo' di storiella. Io me la sono letta, la distillo e ve la racconto. E andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si parla. Ma lo facciamo dopo la sigla. You can 2070. They did that free software Benvenuti e benvenuti pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News io come al solito sono Valerio e oggi parliamo di scam ma prima di cominciare voglio ricordare come al solito che se vi piacciono i miei video perché non seguirmi? basta cliccare sul subscribe e cliccare la campanellina così da ricevere una svaconata di notifiche tre a settimana su tutti i video che poi alla fine pubblico su questo canale e inoltre Qui c'è il mio tag Instagram, non perdetevi gli aggiornamenti o le cagate che faccio io durante la mia giornata e eh, non perdiamoci in chiacchiere e continuiamo con le notizie di oggi Nell'introduzione ho detto un'esattezza, ma l'ho detta di proposito In realtà gli hacker non si fanno account con la spunta blu per occhi In realtà li rubano, li rubano a delle persone vere che hanno degli account con la spunta blu E come li rubano questi account? usano sostanzialmente due sistemi il sistema numero uno è quello che viene definito il creation stuffing o semplicemente phishing parliamo del primo e poi parliamo del secondo il creation stuffing è praticamente gli hacker hanno a disposizione un database con tutti i nostri username e diverse password che magari sono stati trafugati in attacchi tipo se avete mai sentito parlare dell'attacco che c'è stato qualche anno fa a LinkedIn di solito questi dati trafugati vengono poi venduti o comunque si trovano nel dark web e poi altri aghi li sfruttano per fare roba di questo tipo quindi cosa fanno loro hanno una tua email o un tuo nome utente e diverse password che in passato furono trafugati in sistemi considerati sicuri. Oramai abbiamo capito che qualunque dispositivo connesso alla rete non è mai sicuro e provano a vedere se riescono a entrare. Se riescono ad entrare lo vendono. Se non riescono ad entrare e di solito non si riesce ad entrare principalmente per due motivi. Motivo numero uno perché l'utente è stato intelligente abbastanza da cambiare la password. Motivo numero due è perché è stato attivato un qualche tipo di multifactor authentication. Nel caso in cui il crescio staffing fallisce gli hacker ci provano mediante phishing per chi non sapesse cos'è il phishing dubito fortemente ma lo ripetiamo spendo un minuto per farlo l'hacker avendo a disposizione la tua email te ne manda una che assomiglia a quella di un servizio in cui tu sei iscritto tipo twitter la fanno precisa con copia e incolla a quella di twitter vincendoti a cliccare un link per magari cambiare la password a un sito che non è twitter Siccome molto spesso queste email vengono scritte ah questa cosa devi fare subito, molte persone cliccano e mettono le loro credenziali dando praticamente accesso ai loro account agli hacker. Dove vengono venduti questi account? Li vendono su Telegram. Ci sono dei gruppi Telegram che nel momento in cui un account viene trafugato viene venduto per qualche centinaio di dollari le, le truffe che fanno con questi account sono le più disparate ma quello che riporta questo articolo si parla di truffe per quanto riguarda gli nft per chi non sa cosa sono gli nft magari ci farò un video a parte però la dico molto semplicemente proprio in soldoni sono dei diciamo roba artistica che può essere una un immagine un, un audio può essere qualunque cosa molto spesso è, è di artistico che è unico e viene comprato e venduto all'interno di blockchain molto simili a quelle che vengono fatte per le criptovalute. Una volta che il compratore ha accesso a un account con la spunta blu, e i solito gli account con la spunta blu hanno un bacino di utenti enorme, centinaia di migliaia, se non addirittura milioni di followers, rilasciano dei twitter in cui dicono guarda c'è un calo degli NFT, mandatemi dei soldi a questo wallet e io vi mando degli NFT perché poi, quando ci sarà una risalita, ve li potete rivendere. Quindi, le persone pagano in attesa di ricevere i loro NFT, o non ricevono proprio un bel niente, o ricevono degli NFT fasulli. Nel frattempo, la vittima cerca di recuperare l'account. Non so se voi avete mai recuperato il vostro account, io non l'ho mai fatto, ma persone vicino a me l'hanno fatto, ed è un processo lungo che può durare uno o due giorni ma anche se durasse mezza giornata già gli scambi, quello che dovevano fare, l'hanno fatto quale insegnamento possiamo trarre da queste notizie? diciamo gli insegnamenti sono sostanzialmente due attivate su qualunque account importante che voi avete ma comunque in qualunque account che voi avete la multifactor organization se è offerta tenere sempre aggiornate le vostre password e cambiarle con regolarità e mai cliccare ai link nelle mail Mai. O meglio se lo fate, state attenti che quel link sia legittimo proprio, dovete proprio dissezionarlo. Perché quando per esempio scegliete un'email in cui vi dice di cambiare la password e voi non sapete se è legittimo o meno, quello che fate è chiudete l'email, andate su quel servizio tipo Twitter e cambiate la password tramite quell'app. Così cambiate la password e non cliccate su quel link. Che, è, magari, poteva essere Fasullo. Benissimo pinguini, io spero che questo video non solo vi abbia informato su una tematica attuale, ma abbia anche insegnato un po' quel minimo di come mantenere la sicurezza online. Ma prima di concludere, non perdetevi gli altri video che porto su questo canale, come quelli di FK Story e Andrew Wood, e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!